Ciao, Ciao come state? Oggi parleremo dell'alfabeto italiano. Dovete sapere che imparare l'alfabeto italiano è molto importante perché sta alla base di tutta la lingua appunto parlata. Ricordate che se riuscirete ad imparare l'alfabeto italiano, quindi a leggerlo correttamente, riuscirete anche ad imparare a scrivere. Ok, quindi okay. cominciamo. Cominciamo! Guai. Allora, per prima cosa l'alfabeto italiano è composto da 21 lettere mm. e le potete vedere: sono quelle in blu, dopodiché abbiamo 5 vocali che sono quelle in rosso mm -hmm. e 5 lettere mh, provenienti dall'alfabeto straniero, mh, precisamente adottate dall'alfabeto anglosassone mm. e sono quelle in azzurro. Iniziamo con la prima lettera dell'alfabeto. Si legge A, B, C, D, E, F, G, H, I, I, lunga O, J, K.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 Avete sentito tutti quanti, tutte l'alfabetta in italiano, perciò? perciò adesso andiamo a vedere um, come le parole iniziano con le lettere, quindi andiamo a vedere un po' di alcuni esempi, esatto, legati al mondo magari del turismo, quindi delle città italiane, uh -huh. e andiamo a vedere alcune città che iniziano con le lettere dell'alfabeto. Ottimo. Andiamo avanti con questo slide. A come Aosta, B come Bologna, C come Como, D come Domodossola, E come Enna, F come Firenze, G come Genova, H come Hotel. Ricordate che in italiano l'h non si pronuncia mai, in questo caso, e si trova sempre all'interno delle parole. In questo caso, appunto, non abbiamo una città che inizia con l'h, quindi abbiamo preso la parola hotel, che è una parola proveniente appunto dall'inglese, ma che fa parte comunque del turismo, quindi abbiamo pensato di inserirla lo stesso. È l'unica parola che inizia con la lettera h. I come Imperia, L come Lucca, M come Matera, N come Novara, O come Oristano, P come Pisa, Q come Quadri. R come Roma, S come Siena, T come Torino. U come Udine, V come Venezia, Z come Zimella. Ok, Adesso invece passiamo alle lettere straniere, quelle che abbiamo adottato da un altro alfabeto. Vediamo per esempio I lunga o J come jeans, K come kiwi, W come web. XI come xilofono, Y come yogurt. Bene ragazzi, oggi abbiamo imparato a pronunciare i suoni base dell'alfabeto italiano. Ma restate con noi perché la prossima volta inizieremo a vedere e a pronunciare dei suoni un pochino più complessi, iniziando a mettere insieme le lettere dell'alfabeto. Restate con noi! Io sono Brocian. Sai a Tecla. Ci vediamo la prossima volta. Ciao! Ciao.